Buonasera a tutti, sono Laura Antichi. Oggi vi presento Rubistar per creare delle rubriche uh, valutative da aggiungere ai nostri compiti. Digitate Rubistar nella casella di ricerca di Google e il primo risultato va bene, Rubistar Home. Vi riporta uh, dentro l'interfaccia uh, di Rubistar Lascio l'inglese perché mi è più comodo, sono abituata così. E uh, poi uh, qui uh, mh, avete da uh, fare il login oppure di fare il sign up se non uh, siete uh, ancora registrati. Io faccio il login, metto le mie iniziali, vi sarà richiesto anche quando farete il sign up di mettere l'iniziale, il last name. Poi lo zip code, io ce l'ho già registrato. Lo zip code consiste in cinque cifre e nove di nove, e la password. Vado a fare login, qui eh, mi dà eh, tutte le rubriche che ho eh, già creato. Subito, appena fatto login, poi posso andare in Find rubric e a cercarle attraverso delle rubriche già fatte, presenti nel database di RubyStar attraverso le eh, parole chiave. Posso eh, Create rubric e ho la possibilità di scegliere tra le, le rubriche già preimpostate come oral project, uh, products, multimedia, science, research and write, work skill, math, art, music, reading. E nella parte inferiore ho la possibilità di crearne una vuota. Mm, è molto interessante procedere da quelle già esistenti che, come Vedremo, permettono di essere uh, modificate. Qui ho il teacher home e quindi ritorno alla schermata principale, e ho l'edit profile, ho il tutorial e il logout. Uh, direi che proviamo a um, crearne una preesistente attraverso, ad esempio, in multimedia. E multimedia Project. Voglio creare quindi una uh, rubrica per un prodotto uh, multimediale individuale del, dell'alunno. Allora uh, vedete che mi dà già le informazioni uh, del, di me come teacher, mi uh, dà il poi il eh, da mettere il titolo del, della mia rubrica, metto prodotto multimediale, mi dà lo zip code che ho segnato, poi mi chiede se uh, questa rubrica è temporanea oppure se è permanente. La facciamo permanente perché se eh, temporanea dopo mh, eh, una settimana la rubrica scompare da uh, questo me menu e vedete che vi dà già qui la uh, possibilità di inserire delle uh, uh, categorie e di sceglierle Ci sono categorie quindi specifiche per i prodotti multimediali e, uh, voi potete accettare queste categorie o meno se traducete la, in uh, italiano in, se siete in chrome con uh, traduce in italiano potete avere la traduzione delle categorie in, uh, in italiano perché le parti relative mettiamo che adesso io scelga uh, presentation il, uh, mh, vedete la parte relativa alla descrizione uh, del, dei livelli rimane sempre in inglese però voi potete copiare questa descrizione dei livelli e farvi la traduzione in, con il Google Translator qui eh, essendo la prima ho scelto mi sta bene come prima categoria presentation ma siccome è in, in inglese potrei anche Ehm, decidere di dare un altro nome a questa voce eh, scrivo eh, sotto ho la possibilità di scrivere presentazione e a eh, questo eh, titolo della categoria mi verrà poi faccio invio mi eh, verrà poi eh, eh, messo nella rubrica al, al posto di uh, uh, presentation Vado, allora, la prima voce che metto, la prima categoria è presentazione, la seconda categoria io direi che riguarda il contenuto, scrivo qui sotto contenuto. La terza contenuto, invio. La eh, terza categoria: eh, potrei eh, mettere mh, documentazione. Mh, non mi sembra che ci sia, quindi eh, non eh, metto documentazione. La successiva. Eh, è, ehm, che ho intenzione di mettere dopo documentazione eh, potrebbe essere linguaggio che non c'è, linguaggio quindi lo aggiungo qui, e poi eh, successivamente dopo eh, linguaggio Posso mettere strumenti e mi pare che qui uh, non, uh, non ci sia. Metto strumenti e um, dopo aver messo strumenti stavo pensando potrei mettere una gestione del tempo quindi le ho cambiate tutte del tempo. Come vi ho detto, se io scegliessi invece una categoria già eh, presente come oral presentation, mi dà già la descrizione che posso andare a, a tradurre. Eh, quindi strumenti e gestione del tempo, potrei mettere uh, poi, dopo la gestione del tempo, eh, consapevolezza riflessiva. questo è anche fatto, dopo consapevolezza eh, riflessiva potrei aggiungere un'altra categoria che qui c'è e che è ori originality, eh, metto originalità, comunque mi eh, vado a uh, dare io poi alle uh, voci a uh, originalità ok eh, penso che a questo mi basti e ora vado a modificare potrei lasciare comincio dal livello più alto attribuisce 4 3, eh, punti 2 e 1 io non attribuisco punti e metto dei livelli Il, potrei mettere comunque dei voti un punteggio e quindi, eh, ma metto avanzato In, eh, al posto del 3 intermedio del 2 base e uh, del 1 metto iniziale ora vado a mh, così eh, scrivere Uh, le, i vari livelli che cosa intendo per uh, quindi i vari livelli ecco ho compilato i, tutti i uh, livelli come vedete dall'avanzato all'intermedio al base all'iniziale e ora posso andare a submit con submit a vedere la mia rubrica posso modify this rubric vedete che uh, mi ha uh, poi messo i, uh, le categorie come io volevo che me le mettesse è molto importante um, Ora, prima de, di fare il print o il, il download, make available online la rubrica che così vi, vi rimane nella vostra home. Quindi make available rubric, ti dà l'ID della, della rubrica, e uh, uh, qui ti, uh, è possibile cliccare qui per vedere o uh, stampare la propria uh, rubrica e poi uh, ti chiede un nuovo step di creare, mh, se vuoi creare una nuova rubrica, se vuoi uh, andare a recarti nel teacher home o fare il logout. Noi andiamo in click here to view or print your completed rubric ok come vedete allora noi qui abbiamo uh, la possibilità di analyze rubric edit rubric cioè cambiare qualcosa salvare la, ru la rubrica e a print page c'è un, uh, un problema con uh, la la uh, Stam cioè per la stampa va benissimo print eh, page ma per il salvataggio sul eh, pc io eh, consiglio di eh, copiare questa rubrica quindi eh, selezionandola copiandola e poi aprire un mm, un ad esempio, un foglio di un documento vuoto di Google e incollarla alla rubrica. Così l'abbiamo a disposizione, la salviamo sul nostro PC e la potiamo, eh, possiamo utilizzare eh, per eh, poi. Ehm, per, per, da legare ai compiti degli, degli studenti quindi uh, teacher home vado in teacher home e, um, e uh, quindi uh, vado adesso uh, magari a creare una rubrica in teacher home vuota volevo anche uh, dirvi um, al, Alcune uh, altre cose, quindi che qui compaiono mh, le, le, varie, mh, le varie rubriche che mh, ho fatto e quindi che ho la uh, uh, possibilità poi di rivederla. Ad esempio questa è il Multimedia uh, uh, Project che avevo fatto. Oggi è il 20 giugno e è, è attivo. Posso andarlo a correggere perché ho visto, tra l'altro, che eh, eh, mi, insomma, mi dà anche la possibilità di editare le, le colonne, di editare le, le rubriche. Eh, ecco, tutte le info. Con questo per quanto riguarda la creazione della rubrica da una eh, già eh, esistente. Creiamo ora una nuova rubrica vuota. Siamo in uh, create rubrica, avevamo visto già le rubriche mh, con i template messi a, a disposizione che potevamo modificare. Ora andiamo in basso e clicchiamo su uh, create e brand new rubrica. Dobbiamo inserire il titolo della rubrica. Scriverò leggere e comprendere i testi. Mi dice di scegliere il numero delle colonne verticali, ne scelgo in questo caso tre. Voi sapete che per realizzare una rubrica valutativa eh, le colonne eh, possono essere da 3 a 5 in genere. Poi mi dice che mh, la rubrica è eh, temporanea. Eh, io mi sta bene, no, ma il rubric è permanente, rispondo e vado in submit, in submit eh, vado a editare il eh, rubric eh, contents alla mia destra e potrò mettere eh, innanzitutto i livelli avanzato intermedio iniziale submit ora vado a eh, editare le, le righe che corrispondono alle categorie, la prima ne metto solo poche perché è dimostrativa, comprensione del testo, La seconda categoria posso mettere Esposizione, la terza categoria posso mettere Collaborazione, ecco ne faccio solo tre ma potrei eh, farne molte altre per rendere più, uh, dettagliata la mia rubrica e eh, quindi add new rows e vedete che mi ha messo um, eh, proprio le uh, categorie potrei uh, update rows cioè metterne delle altre e, eh, quindi ho um, realizzato uh, a questo punto la struttura della mh, mia rubrica, vado in preview rubric e vedete che in preview rubric ho la base, le categorie, i livelli e che adesso andrò naturalmente a editare la descrizione, i descrittori dei livelli ritorno in edit Rubric content e uh, come vedete ho la possibilità adesso di uh, qui inserire la descrizione del, dei livelli ad esempio potrei scrivere nell'avanzato compressione del testo avanzato mm, uh, uh, comprende in modo completo i testi mettiamo anche in modo completo ed esaustivo i testi vado a definire il Livello intermedio comprende il testo con proprietà. livello iniziale ha bisogno di essere sostenuto dal docente per una corretta interpretazione. dei testi e per quanto riguarda ecco mi sta bene tutto questo l'esposizione potrei dire che um, eh, valuta il testo cioè espone espone in uh, modo significativo e uh, con uh, eh, ampi riferimenti i testi Il livello intermedio espone in modo corretto i testi eh, senza riferimenti, senza riferimenti approfonditi. Nell'iniziale potrei mettere a bisogno dell'aiuto del docente per esporre i testi. Poi vado a definire la collaborazione. Collabora con i compagni, sempre per il livello qui avanzato, per, eh, con, mh, per la condivisione, un, meglio mettere nella condivisione nella condivisione dei significati e fa proposte personali. qui nel livello intermedio potrei scrivere si collabora con i compagni nella condivisione dei uh, significati e per quanto riguarda iniziale ha bisogno, bisogno, di continue sollecitazioni. Per condividere. Quindi questa è la base, vedete che ho messo le categorie, ho i livelli e posso andare a fare a submit, okay. questa è la, quindi la rubrica Naturalmente, che um, posso uh, rieditare, rivedere, conviene sempre um, comunque la, la rubrica, eh, le, mi dà eh, l'ID della rubrica, mi dice uh, uh, di cliccare qui to view or print your completed rubric, Vedete, ho la, la possibilità da questa finestra di analyze, di analizzare la rubrica, di editare la rubrica, di salvare la rubrica e uh, di uh, mh, poi stampare la rubrica. Save rubric, ok, posso quindi uh, print your rubric, create uh, un documento in html da, da browser eh, oppure eh, download in, eh, con un Excel eh, eh, spreadsheet eh, direi che non mi dà la possibilità di salvarlo mi dà la possibilità di salvarlo in html ma eh, eh, cioè ecco, andando nel browser potrei fare col destro salva con nome ma me la salva in html a me non, non, non sta bene questo quindi vado in principio a rubrica faccio quello che ho fatto prima cioè eh, seleziono la rubrica la, eh, la copio e la incollo in, in un documento eh, word Così l'ho a disposizione e la aggiungerò ad un compito eh, del, degli studenti per la valutazione. Questo eh, quindi sono informazioni base per quanto riguarda eh, Ruby e la creazione delle eh, rubriche. Buonasera.